Grazie. Ecco allora, mh, consigliere, eh, vorrei innanzitutto eh, ricordare che il fondo per il servizio antincendio non ha subi subito assolutamente alcun taglio, anzi direi che è passato rispetto agli anni 2013 mh, da un importo di 236 mila euro a un importo attuale di 267 mila euro, e, eh, in quindi mantenendo sostanzialmente un impegno Diciamo, costante ma in particolare ci siamo concentrati da subito eh, per elaborare appunto un'importante campagna antincendio boschivo e piano eh, antincendio boschivo 2017 eh, tenendo conto che il periodo di massima allerta dal 15 giugno al 30 settembre ehm, è il periodo in cui occorre appunto focalizzarsi abbiamo diciamo articolato una presenza eh, a Castelfusano di, eh, di un piano eh, sia appunto durante il periodo feriale che festivo che notturno, con eh, la presenza a Castelfusano di due autobotti con equipaggio, due autisti e due operatori, di un capoturno, un coordinatore e due addetti per sala monitor. E poi invece sul restante appunto territorio di Roma Capitale il piano ha previsto eh, dislocate eh, quattro autobotti al Parco del Pineto, un autobotto con un equipaggio, alla Farnesina un autobotto con un equipaggio, al semenzaio di San Sisto un'autobotte con un equipaggio, al centro Carri un'autobotte con un equipaggio e anche un coordinatore. E devo anche ricordare che eh, è stato grazie appunto alla presenza di queste vedette che nell'incendio eh, di qualche giorno fa si è potuto appunto intervenire con immediatezza e questo pronto intervento appunto ha consentito eh, di evitare e di domare diciamo, in tempi abbastanza veloci eh, l'inizio eh, di incendio a Castelfusano proprio perché abbiamo grande attenzione eh, a questo straordinario patrimonio eh, verde. E, inoltre vorrei anche ricordare appunto, che comunque ehm, sono garantite 20 unità operative impiegate giornalmente sul territorio appunto, come personale eh, diciamo, in, in orario di lavoro eh, ordinario e anche appunto, in, in, nei sab il sabato e i festivi in orario straordinario, proprio per consentire appunto, una attento monitoraggio di quella che è la situazione e i rischi che purtroppo con queste temperature sono diciamo, costanti. Grazie.